Adesso intervisteremo il dottor Marcello Stamedra. Sì, Buonasera. Sì, sì. Allora, che ne pensa dei corsi fino adesso? I corsi sono stati entrambi molto interessanti e toccano tematiche che difficilmente vengono affrontate in corsi di cinema, quindi utili, interessanti e okay. ottimi docenti. Ah, siamo contenti. <ride> Secondo lei il fatto che la Tecno si impegna così tanto nel campo della formazione è un valore aggiunto rispetto ad altre aziende? Assolutamente sì, anche perché, specie, sì, nella sicurezza sul lavoro quello che è proprio la formazione e la cultura della, della sicurezza. Quindi l'unico metodo, anzi il metodo più risolutivo e efficace è quello della formazione. Conosce da tempo Fabrizio? Sì, sì, conosco Fabrizio, la famiglia, tutta l'azienda, quindi okay. un'ottima stima, fiducia, è un amico ormai, laureandiamente ma Ok, Quindi avrà allora, letto sicuramente il suo libro. Sì, mm. sì, sì, sì. E che sì. ne pensa? Libro interessante, pungente, che porta anche dei casi applicativi mm. storici, in alcuni momenti anche polemici. Siti sì, di, di pubblica amministrazione e così via, è utile dai. Okay. E riguardo ai corsi, ah, pensa di, di volerli consigliare ad altri suoi poteri? Assolutamente sì, è una cosa che è già stata fatta con colleghi, e clienti. comunque, ho partecipato più di una sì, volta. Sì sì, sì, sì, sì, abbiamo comunque convolto anche eh, clienti comuni e persone all'interno all'azienda. Va bene, grazie.